prendo 300 g di farina, un cucchiaino di zucchero, un po' di sale, un ovetto, ah, anche un cucchiaino di parmigiano e via che si va! E pigliatevi anche questi 600 g di zucca tagliata a dadini oppure la potete lasciare anche spicchi Bollete una patata e poi togliete la buccia, passate la zucca in forno, cuocetela a 200 gradi per una mezz'oretta Schiacciatela con uno schiacciapatate, aggiungete anche la patata sbucciata che così lega tutto, sì, lega, lega. Ora metto l'ovetto, comprato al supermercato, controllato data di scadenza, ci metto un cucchiaio di parmigiano, ci metto un po' pieno di sale e anche un po' di zucchero che non ci guasta. Mischio lo con la portetta, ci aggiungo la farina, continuo a mischiare e poi uso anche le mani sbatto la pasta nella spianatoia, la rimisco, la rimisco, la rimisco, la rimisco se avete dei bambini fateli aiutare che così si divertono taglio un pezzo di pasta, la spiano per benino faccio delle strisce alte circa 2 cm faccio dei salsicciotti tipo la festa del maiale li taglio tutti quanti a quadrotti, mi raccomando le dita vi passo sull'attrezzo comprato al mercato, 5 euro, e gli faccio queste specie di striature. Poi giù le mani dei miei gnocchi. Accendo l'acqua, fritto mezza cipolla. Un goccino d'olio e via che ce la schiaffo lì a fare il fritto. Una bella rugliatina. E via anche di speck. Ecco qui l'acqua bollo, ci metto sale. E col cucchiaio di legno ci faccio un vortice così i gnocchi non attaccano ci butto dentro i gnocchi una bella mischiata e quando i gnocchi vengono a galla li scolo direttamente sulla padella non nel gas mi raccomando in piatto